Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere cosa c'è successo in tutte le gare del pavè in questa stagione, perché purtroppo sono finite, non si è corsa la Parigi Roubaix, e con Il Giro delle Fiandre di domenica si è conclusa la piccola parentesi delle classiche del nord. Se non hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video perché il 99% di voi che guarda questi video non è iscritto al canale, quindi direi di rimediare. Andiamo subito a vedere cosa è successo in queste gare e come stanno cambiando le vostre classifiche nel fantaciclismo. Ti lascio qua il QR code se non ti sei ancora iscritto al fantabike perché sei ancora in tempo per andare a giocarti i grandi giri e ne vale la pena. Andiamo soprattutto a parlare della Gantt Wedelgen, della Vardos Vlanderen e del Giro delle Fiandre. La cosa che ha caratterizzato moltissimo tutte queste tre gare è che i big, cioè i grandi favoriti come Van Aert, Van Der Poel e anche Ala Alaphilippe, si sono principalmente guardati e la cosa che ha bloccato anche loro è che tutti guardavano loro. Quindi gli Outsider o la De König Quick Quickstep che era assatanata hanno corso contro di loro. La cosa che ha giovato la De Koenig è che Alaphilippe non era in forma smagliante ma hanno trovato un Asgren, era in una forma pazzesca e non è mai stato così forte. Difatti Asgren con un'azione pazzesca è andato a vincere il Gran Premio di Arebeke, partendo in fuga circa gli ultimi Arebeke chilometri è stato ripreso dal drappello davanti e poi dopo qualche chilometro che è stato a ruota è ripartito negli ultimi 5 chilometri è andato a vincere in solitaria e per concludere in bellezza le classiche del pavè è andato a vincere davanti a Matteo van der Poel dove era praticamente già scritto il finale della gara è andato a vincere il fiandre quindi per tutti quelli che hanno avuto Asgren in squadra gli ha proprio portato un bel po' di punticini a casa. E forse nessuno se lo aspettava così forte. Il bello che si pensava che tutti corressero per Ala Filippa al Fiandre e invece alla è risultato sottotono, perché dopo essere stato in fuga con Asgen, Van Aert e Van Der Poel, si è staccato anche dal gruppetto dietro, nel mentre Van Aert è riuscito a cogliere una gran vittoria alla Gantt Vedelgen, dove Matteo Van der Poel non ha corso. Quindi la cosa che abbiamo visto, in queste classiche è stata proprio che gli outsider Comunque grandi corridori hanno saputo fare grandi cose E chi li aveva in squadra è riuscito a cogliere tanti tanti bei punticini Che hanno fatto comodo per scalare la classifica Aprire la classifica è un attimo cambiata dall'ultima volta che la siamo andata a vedere Perché troviamo in testa sempre lui Seguito da Leonessa Bike Team e da El Pistorero Ricordo che una classica monumento vale 300 punti per il vincitore Quindi Casper Asgren ne ha già fatti più di 600 La stessa cosa comunque successa alla Sanremo quando a vincere è stato Jasper Steven. Anche là Van Aert, Van Der Poel e alla Filippi, grandi favoriti si sono controllati quando è partito lui hanno lasciato un attimo fare e il gioco poi è stato fatto. Comunque le gare sul pavè purtroppo quest'anno sono finite manca però la Paris Roubaix che a causa del lockdown nel nord della Francia è stata rinviata ad ottobre. Quindi una delle classiche più belle che si disputava la settimana dopo il Fiandre è stata rinviata e probabilmente Probabilmente magari con il tempo che ci sarà ad ottobre ne vedremo delle belle Magari riusciremo a vedere una Parigi Roubaix sotto la pioggia Che per noi spettatori può essere una gran cosa Forse per i corridori un po' di meno Ma per questa ne riparleremo più avanti La cosa che possiamo valutare dopo questo periodo di classiche del Pavè È provare a cambiare le nostre squadre sfruttando i cambi Van Der Poel ha dichiarato che dopo il Fiandre non correrà fino a giugno che farà una gara di mountain bike perché il suo appuntamento principale quest'anno sarà l'Olimpiade a Tokyo in mountain bike parteciperà al tour de France però solo in funzione dell'Olimpiade che andrà poi a fare quindi Van Der Vanderpool che costa 38.7 Fantamilioni ve lo potete giocare per fare un bel scambio con un gran bel corridore a vostra scelta oppure due buoni corridori fino adesso si è dimostrato che non sono stati big a farvi più punteggio ma gli outside quindi con 38.7 potete prendere due buoni corridori e questi due buoni corridori potrebbero farvi fare tanti punti, quindi valutate questa cosa perché Vanderpool correrà fra tanto e quindi è abbastanza sprecarlo averlo in squadra e vi conviene sempre sfruttare gli scambi che avete. Perché ce ne sono 20 a disposizione gratuiti in una stagione. Io ne ho già fatti fuori quasi 12 e dopo questi bisognerà pagare 1.5 fanta milioni per fare uno scambio. Però per andare a personalizzare la vostra squadra nel periodo che si sta correndo è una cosa che vi favorirà moltissimo nelle vostre fantasquadre. Altra cosa, tra poco ci saranno le classiche dell'Ardenne. Anche qua se avete qualche corridore che potrebbe farvi comodo vi conviene fare degli scambi per arrivare al top Prima di quell'appuntamento, nel mentre la mia squadra dalla quarantesima posizione che era fino a poco tempo fa è sprofondata di 100 posizioni circa, quindi... Anch'io spero di risalire il buon sempre lui che è primo in classifica Perché questa è la top 10 e questi sono i punteggi che hanno Quindi hanno fatto delle buone scelte nelle loro fantasquadre E prima di concludere questo video vi rimetto il QR code se volete giocare anche voi al fantabike Perché se non l'avete ancora fatto siete ancora in tempo per giocarvi anche i grandi giri E giocarvi le classiche e ne vale veramente la pena Vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere Giornato su questi tipi di video perché il 99% di voi non lo fa quindi direi di rimediare e io vi saluto e ci vediamo alla prossima